Ragazzi, sono vestito proprio da Rampage. Perché abbiamo appena finito di commentare Red Bull Rampage 2021. Ed eravamo qui insieme. Dov'è? Stampellato, il signor Ziliani. <ride> e c'è. Vai via, Francesca! Scusate. <ride> Francesca, vai via! In realtà, io ho portato la telecamera. sei un basta. Io ho portato la telecamera sei fare questa intro. Io. Perché, in realtà, ragazzi, è finito il Rampage. Ma quello quella vero. Ver quella vera, è domani. Domani, sì. tomorrow, guarda qua. Guarda qua. La giornata inizia al Monza Pizza Bike Ragazzi giornata lunga perché voglio riprendere Un po' il feeling con questa bici che è boh, Penso tre mesi che non la utilizzo e poi Mi sposterò in Emilia Romagna proprio perché andiamo Al cosiddetto Rampage italiano Non è un, una vera e propria competizione Ma è un ritrovo che fa ogni anno Simone Medici per girare tutti assieme Subito dopo il Rampage di solito Ovviamente la bici non era tutta a posto Dall'ultima volta proprio perché eh, Sapete la mia cura con la bici ragazzi non è il top L'ultima volta ho bucato davanti quindi adesso Rapido cambio camera d'aria e poi faccio Faccio un paio di salti per scaldarmi qua. Vale. Allora, a differenza del video che probabilmente avete visto tutti, dove faccio montare proprio questa bici, agli sconosciuti, ai passanti, dove avevo montato dentro il copertone le camere d'aria Aereotan di Schwalbe, quelle super leggere, quelle trasparenti, tutte strane, che sono super leggere, però magari tante persone mi hanno detto, eh, ma Toto, comunque costa tanto, è ovvio, quel tipo di camera d'aria la cerca chi vuole la performance, oppure vuole appunto leggerezza. Nel caso in cui volesse invece rimanere su camera d'aria normale, ma comunque abbastanza leggere, ovviamente fa tutti i tipi di camera che dovete scegliere in base appunto al copertone e alla dimensione di ruota che avete davanti ho un magic mary dietro invece un nance dump proprio perché appunto davanti voglio avere più grip il magic mary è molto tassellato invece posteriore un pochino più scorrevole per riuscire a mantenere più velocità Sapete come si fa ragazzi? Basta fare perché indietro poi fai. È importante il suono eh. Mancavo un po' la. Ah, però non ho fatto abbastanza. Stuperò l'alboreto con il suo trick di punta Il famoso barrer roll alboretico Che io facevo una volta benissimo ragazzi A comando su tutti i salti grossissimi Poi ho imparato benissimo 7 cork Disimparato e vado in po' insieme nella rotazione Ma proviamo a farlo con questa bici Però ragazzi tra mezz'ora devo partire Quindi non ho tempo di star lì a concentrarmi 4 volte sul bag, 2 sul bulce e si parte Oh. Oh. Oh. Ma che cazzo Perché di là mi viene qui no Scusami mi spieghi perché di lì è venuto tre volte di fila E qui non è venuto Ah questo è il grande mistero del bar È sotto la legge dei 3-6 Toto L'odio sapete perché? Io lo facevo sui salti enormi Sto trick di merda E come Cioè io non voglio Non voglio girare Voglio farlo più dritto che posso Vabbè, ancora Vai. Oh, salvato al sal Felizio Non è esattamente come lo facevo una volta, però beh, almeno sono contento di averlo rifatto. Soprattutto con la bici a 29. Adesso, ragazzi, non c'è più tempo da perdere, devo scappare. Se no, non arrivo più in Emilia-Romagna. È già mezzogiorno. E la piadina poi quando la mangi? Dai, che sennò la piadina si raffredda. Dai la piadina, la piadina tra l'altro pensavo di andare da solo fino a Reggio Emilia ma invece ha joinato la giornata il buontinello ragazzi Come ogni volta che vedo il buontinello ragazzi sempre meccone E dopo due ore e mezza di viaggio ragazzi siamo finalmente arrivati alla location del rampage italiano ragazzi voi pensate che il rampage in italia non possa esistere ma in realtà un uomo ha creato come lo possiamo chiamare? chiamalo un mm, piccolo posto in cui provare a fare quello che fanno gli altri dai c'è stato un anno in cui volevamo costruire un salto fatto a ste patte principalmente okay. abbiamo girato tutta la provincia io e lui in finché doblone. siamo riusciti a trovare questo piccolo posto Piccolo! E... piccolo ma caratteristico piccolo ma caratteristico ci sono tre salti, c'è una hip qua sotto, un salto più facile quello che ha appena fatto il ragazzo Che è abbastanza piatto, la rampa spinge in lungo e non c'è getto E poi questo step up alle mie spalle Per farvi capire il terreno ragazzi che magari da fuori sembra quasi polveroso, in realtà no Ragazzi se cadi su sto terreno ti potrebbero trovare un pochino spelato Eh, eh. Eh, è già stata una bella fiancata, eh. Che allora. che mi fa il trenino. Io. Prego, vada pure bel bambino. Prego, direttivo. <ride> <ride> Ah, la frenata è molto wild. Sempre qua, vero? All'inettina ah, easy. Ok, adesso provo lo step up direttamente, dai, tanto. Adesso proviamo la main line, quella per treccare, Che ha questo ripidino, doppietto e step up. Che sta venendo inaffiato da Simo con urina. Nooo, troppo. Le rampe in generale hanno tutte un po' il dentino che scalcia Sono molto chiccate alla fine e quindi senti proprio il tutum Però va anche bene se devi flippare diciamo E siccome non siamo qui per saltare dritti Va bene proveremo un flippettino Va bene, va bene, va bene, va bene. Posso confidarmi? Confidati, vai. Oh, dai. Ti voglio ringraziare. Ah sì? Perché? Te e te, Diego, tutti gli altri, Ivo, come avete portato a fare questa cosa ah. Grazie ringrazio. mille, veramente. Momento emozionale, un abbraccio. <ride> Lo apprezzo veramente, grazie. <ride> Sì, figo, il momento è proprio bello. C'è gente che si diverte, che, che gira senza tensione de, di gare o robe del genere, si gira solo per divertirsi e. Ah la però mi hanno chiuso il salto adesso. Eh. No, se tu mi vai giù lì, me li fai spostare un pelo. A quando arrivi. Occhio allo step up! Vai! Yeah. Yeah. Oh, no. oh, no. <ride> eh, mi puoi dire cosa sta succedendo in questo momento grazie In questo momento c'è stato un po' di momento ignoranza Stiamo okay. facendo una gara di salto in lungo con okay. Quindi eh, tu, tu mi stai faccia. dicendo che io adesso vado lì a filmare E vedo solo dei grandissimi pacchi Tu vedi a filmare e vedrai un sacco di pacchi Va bene sì. ¡Vamos todavía! Bene ragazzi dopo questa giornata incredibile è giunto il momento di chiudere il video perché il sole ormai è tramontato Stanno ancora girando facendo gli ultimi giri Giornata fighissima veramente Nessuno neanche Simo che ha organizzato la giornata si aspettava così tanta gente e così tanto calore oggi Ma è venuta fuori proprio una giornata fighissima per il solo puro scopo di divertirsi Simo petizioni per il prossimo anno come rampage Settimana Ah, scavare Scavare, si scava tutti, ma non per far la gara. Si fa settimana a scavare per costruire tutti un insieme una linea per ampliare, che poi si gira. Grazie Simo veramente la giornata fighissima grazie, ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Veramente grazie mille del supporto che mi state dando in questo periodo. Stiamo crescendo veramente un botto. Continuate così. Posso finire con un. Sì, finisci te, grazie. Ciao! Sei imbarazzato, grazie. Ciao! Ciao.